Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato hanno pianto insieme a me mia mamma, mio papà, ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato, mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani partirò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò.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 vi divertirà e dica pure ai suoi che vengono a cercarmi che possono spararmi io armi